Buonasera, euh, très heureux d'être ici et très heureux aussi de pouvoir parler dans ce lieu magnifique à des lecteurs. Et euh, nous allons partir d'un texte d'un écrivain, mais pour parler de l'Europe euh, euh, d'aujourd'hui. Et c'est intéressant de confronter un texte qui a été écrit il y a 40 ans, le texte de Milan Kundera, « La tragédie de l'Europe centrale » ou « L'Occident kidnappé », et de le relire aujourd'hui euh, à l'aune de ce qui est en train de se passer en Europe. En Europe à l'Est, euh, avec la guerre en Ukraine, et la question de la Russie, et du rapport de l'Europe et de la Russie. Et puis, ce qui se passe, euh, je vais dire, au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire la façon dont les nations, et particulièrement les petites nations, peuvent trouver leur place dans le processus d'intégration européenne. Et donc, Milan Kundera a réfléchi sur les deux sujets, le sort des petites nations d'Europe centrale, c'est le premier texte dans le livre. Et puis il y a le deuxième texte qui est plus général sur l'Europe centrale et son rapport à la Russie. Innanzitutto mi fa estremamente piacere essere qui oggi non soltanto perché è un luogo bellissimo ma perché sono circondato di lettori e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere. Siamo qui perché eh, partiamo eh, da un testo, per un testo scritto appunto per arrivare a parlare di quella che è l'Europa oggi, di quello che sta accadendo in Europa oggi ed è molto interessante eh, fare questo confronto vedere quella che è la rilevanza di un testo scritto 40 anni fa da Milan Kundera per l'appunto e eh, rivederlo, per così dire rileggerlo eh, guardandolo con gli occhi di oggi, di quello che sta accadendo oggi in Europa, dove ci sono due fronti da tenere eh, a bada da un lato c'è quello che sta accadendo nella, eh, chiamiamola l'Europa dell'Est ovvero quello che accade in Ucraina ovviamente, eh, nonché anche eh, i rapporti della Russia con l'Unione Europea dall'altra parte poi c'è invece il lato dell'Unione Europea più propriamente detta, ovvero il fatto di eh, vedere eh, tutte queste nazioni ma soprattutto quelle più piccole le nazioni più piccole per l'appunto che trovano un loro eh, luogo diciamo, trovano uno spazio sufficiente per l'integrazione e come questa integrazione avviene quindi è proprio di questo eh, che parleremo ed è proprio di questo che ci parla appunto eh, lo scrittore, ci parlava appunto eh, 40 anni fa in questo, in questo libro c'è una parte dedicata per l'appunto alle piccole nazioni dell'Europa centrale e eh, dall'altra c'è poi un altro invece eh, testo che poi è quello eh, appunto che dà il nome a questo libro, che in francese si chiama Un Occidente kidnappé, da noi si chiama Un Occidente prigioniero, eh, che ci parla appunto del, del, del, delle nazioni dell'Europa centrale. Nous, nous redécouvrons aujourd'hui en Europe le tragiche de l'histoire. Il y a une guerre! qui est menée en ce moment en Europe et qui est perçue en Europe centrale comme une menace imminente, directe pour les pays en question. Ce n'est peut-être pas le cas nécessairement vu de Turin, de Paris ou de Bruxelles. C'est vu très intensément ainsi euh, à Varsovie, à Prague, à, à Tallinn, Euh, et donc, il y a, euh, dans ce retour du tragique et de la menace, euh, euh, il y a quelque chose qui euh, nous incite à réfléchir à la question que posait euh, Kundera. Je sais pas. Oui. Vous, vous me dites, euh, de, oui vous pouvez vous poser la question, si vous voulez, ou pas. Mais Kundera, oui. je vais faire... Ma... Bah, Kundera définissait la tragédie de l'Europe centrale par la formule suivante. Il dit, ces pays sont culturellement à l'ouest, politiquement à l'est, dans l'Empire soviétique, et géographiquement au centre. C'était ça le <rire> dilemme ou la tragédie de l'Europe centrale. Ouais, Et euh, bien entendu, l'histoire de l'après 89 était censée réconcilier la culture, la politique avec la géographie. <rire> Cosa facciamo quindi oggi? Ci troviamo in una situazione che ci porta a eh, riconsiderare una volta di più quello che è l'elemento tragico della storia, di cosa sto parlando? Sto parlando della guerra ovviamente, della guerra che però è percepita in modo diverso in Europa, è percepita in un certo modo nell'Europa chiamiamola occidentale ma in Europa centrale eh, la percezione è molto diversa che qui a Torino piuttosto che a Parigi piuttosto che eh, a Bruxelles perché c'è una percezione di minaccia in Europa centrale per l'appunto a Varsavia, a Praga, Tallinn che è molto diversa rispetto a quella che è la nostra percezione qui a Torino quindi c'è questo ritorno del tragico questo ritorno di una minaccia che ci porta appunto a riflettere. A riflettere su qualcosa che scriveva appunto Milan Kundera 40 anni fa e che è un po' una, la tragedia appunto eh, dell'Europa dell centrale. Che cosa diceva Kundera? Kundera appunto aveva questa definizione per l'Europa centrale, diceva l'Europa centrale è culturalmente a ovest, politicamente a est e geograficamente al centro. Quindi capite bene il dilemma che tutto questo poneva, eh, alle, eh, pone alle eh, nazioni dell'Europa eh, centrale. Dopo l'89 eh si presumeva che ci fosse una sorta di riconciliazione, che questi elementi, l'elemento culturale e politico, si andassero a riallineare eh, all'elemento geografico. E la questione che interessa Kundera parce que c'est un écrivain, ce n'est pas un savant. Il écrit un essai. Et son essai, en tant qu'écrivain, un homme de culture, euh, la question qui l'intéresse, c'est que l'Europe centrale, face à la Russie, qui a occupé ces pays après la Deuxième Guerre mondiale, il dit que ce n'est pas seulement une question politique, ce n'est pas seulement la question du régime, ce n'est pas seulement comme enjeu démocratie ou autocratie. Euh, il y a une autre dimension qui est une dimension culturelle et même civilisationnelle. Pour Kundera, la Russie est, par rapport à l'Europe, à cet Occident kidnappé, l'Europe centrale qui est culturellement partie intégrante de l'Europe, Pour Kundera, la Russie est une autre civilisation et il ne dit pas ça pour dire c'est une civilisation inférieure ou c'est une civilisation qui mérite d'être méprisée ou ignorée. Non, c'est une autre, simplement une, une civilisation différente. E quindi qual è la questione che si pone Kundera? Kundera eh, era uno scrittore non era un politico e quindi si pone eh, la questione in termini, eh, nei termini che, in cui se la poteva porre uno scrittore per l'appunto scrive un saggio scrive un saggio eh, nel quale affronta la questione appunto dal punto di vista dello scrittore e eh, si concentra soprattutto su quello che è il rapporto tra l'Europa centrale rispetto alla Russia e come interpreta questo rapporto? Non lo interpreta in termini puramente politici o in termini di regime eh, politico di nuovo, non è una questione di eh, democrazia rispetto ad autocrazia, assolutamente no. E più eh, un'altra dimensione che lo interessa è la dimensione culturale, la dimensione di civiltà che eh, lo interessa. Praticamente Condera eh, interpreta il rapporto tra Russia ed Europa, Europa intesa appunto nel senso di occidente eh, occidente prigioniero eh, come una civiltà altra non intende sminuire la, la, la civiltà russa non intende ritenerla inferiore rispetto a quella occidentale è semplicemente altra voilà. e quindi la questione per lui era il rapporto entre le passé russe et ce qui, à l'époque, était le présent soviétique. Aujourd'hui, on peut inverser la question et dire, notre question, c'est le présent russe et le passé soviétique, pas si lointain. Quel est le rapport entre les deux Et euh, ça, c'est une question qui est dérangeante, à la fois pour les occidentaux, qui pensait qu'après la fin du régime communiste, on était sur des voies toutes tracées vers la démocratie, vers l'économie de marché, vers l'intégration, vers la coopération euh, euh, en Europe. Euh, ça, c'était l'espoir des Occidentaux. C'était sans doute aussi l'espoir de Mikhail Gorbatchev, qui vient de décéder. C'était son idée, la maison commune européenne mais il avait renoncé aux euh, fondamentaux du communisme pour, en quelque sorte, arrimer la Russie à l'Europe. Ce que l'on voit aujourd'hui, je crois, <rire> c'est le phénomène euh, inverse, c'est-à-dire une affirmation de la Russie comme modèle, comme société, comme culture distincte qui se démarque, qui se dissocie clairement de l'Europe et de l'Occident. Euh, euh, il suffit de lire d'ailleurs les, les discours des dirigeants soviétiques, de, soviétiques russes d'aujourd'hui, à commencer par Poutine, pour voir la façon dont il traite euh, l'Occident comme quelque chose de à la fois décadent, dissolu, est menaçant. Donc l'Europe est, est une menace, mais en même temps c'est quelque chose de méprisable, puisque c'est décadent. C'est la dissolution de la nation, de la famille, de l'Église. Et donc voilà les trois piliers de l'orthodoxie qui doivent être le fondement culturel, spirituel de la Russie qui se démarque donc de l'Europe et qui choisit la voie eurasienne. Mm -hmm. Et donc, quelle est la... Questione che Kundera si pone? Si pone la questione di quello che è il rapporto tra il, tra il passato russo, parliamo appunto di 40 anni fa, il passato russo e il presente sovietico. Questo appunto era la sua, eh, la questione che lui si poneva. Oggi però se noi guardiamo quello che accade in sostanza noi ci troviamo a porre la questione nei termini opposti, ovvero noi siamo davanti a un presente russo e a un passato sovietico. Quindi le domande che noi ci poniamo stanno proprio nel definire eh, il rapporto che c'è tra queste due, tra questo passato e questo presente. È una questione che è molto difficile da affrontare, lo è per gli occidentali, lo è per gli occidentali perché eh, si era un po' pensato noi occidentali che con la caduta del comunismo si fosse aperta la via verso un'economia di mercato, verso la democrazia, verso la cooperazione, l'integrazione e c'era anche da parte di tutti noi una certa speranza in questo senso, stessa speranza che veniva anche con divisa Da Mikhail Gorbachev, che di recente, come ben sapete, eh, ci ha lasciati, eh, il quale aveva eh, sposato, diciamo, la causa della, eh, di, di, una, di una comunità di destini tra l'Europa e la Russia, ma per fare ciò, aveva dovuto eh, rinunciare, appunto, alla, eh, a quella che era eh, il comunismo della, eh, della Russia fino a quel momento per aprire appunto la via all'Europa. Ebbene oggi vediamo che praticamente sta accadendo esattamente l'inverso esattamente l'opposto e cioè abbiamo un'affermazione della Russia la Russia che eh, si pone come un modello diverso, come una società diversa come una cultura diversa che per l'appunto si oppone si mette appunto in, eh, in contrappunto, per così dire a quella occidentale ed è un discorso che si ritrova anche nelle parole dei eh, leader eh, russi attuali, in primis lo stesso Putin, ovvero un focus sull'Occidente che eh, fa eh, emergere due aspetti in particolare, ovvero da una parte una sorta di disprezzo per la cultura europea, per quella, questa decadenza che caratterizza appunto la cultura europea e dall'altra la percezione di essere minacciati da questa cultura occidentale europea, quindi c'è questa dissoluzione che eh, rende eh, importanti, che, come dire, che va ad attaccare quelli che sono i pilastri invece dell'ortodossia eh, sostenuta appunto dalla Russia, ovvero eh, la nazione, la famiglia, la chiesa, ecco tutto questo viene meno in Occidente ed è per questo appunto che si pone la questione eh, di, eh, della minaccia appunto rappresentata dall'Occidente nei confronti della Russia, che, eh, perché questi sono appunto, questi tre, questi tre elementi sono le base Appunto della eh, cultura, ma anche le basi spirituali della Russia. Par conséquent, l'illusion d'après 89, che certains eh, avaient érigé en programme, c'est-à-dire la fin de l'histoire, il y avait un modèle occidental de démocratie libérale qui serait inévitablement la voie vers laquelle euh, devaient se tourner euh, les pays sortants euh, de, du monde soviétique, à commencer par la, euh, par la Russie. Il n'y a pas d'alternation, al, il n'imaginait pas, Fukuyama pour ne pas le nommer, n'imaginait pas euh, un monde où il y a des alternatives. Il peut y avoir des différences, mais pas des alternatives. Ce que nous dit la Russie d'aujourd'hui a commencé par Poutine. Si, il y a des alternatives. On le savait, bien sûr. Euh, euh, euh, euh ceux qui n'avaient pas cru tout de suite à cette illusion de Fukuyama, euh, et de beaucoup d'autres, de cette espèce de triomphalisme qui a prévalu en Occident dans les années 90, euh, euh, nous découvrons aujourd'hui, avec la guerre, c'est le réveil. Voilà. Il y a, Une rupture dans la civilisation, si on veut. C'est le terme utilisé par le président allemand. Lorsqu'il a voulu parler des années 30 en Allemagne, il a parlé de rupture civilisationnelle. Je crois qu'on peut parler avec cette guerre de quelque chose d'équivalent euh, qui est en train de se produire en Russie. On ne sait pas vers quoi ça va aller, mais euh, pour comprendre les enjeux, pour comprendre... Ce qui se passe là-bas, je préfère lire Kundera à Fukuyama. Okay. E quindi cosa è accaduto? Che appunto a partire dal, dall'89 c'è stata un po' una sorta di illusione collettiva che poi si è tradotta in una serie di programmi che vedevano una fine della storia ehm, segnata dal trionfo della democrazia liberale come l'unica eh, possibilità per tutti questi paesi che eh, ex sovietici eh, entravano in una nuova fase della loro esistenza e lo stesso Fukuyama appunto, ma non era l'unico però appunto Fukuyama in primis eh, affermava che non, non c'erano delle alternative, c'erano delle possibili come dire, differenze, delle sfumature diverse, questo sì, ma non c'erano alternative a, eh, questo, a questa strada. E beh, la Russia oggi invece cosa ci dice? Ci dice che di alternativa ce n'è almeno una, eh, ed è appunto un, in contrasto netto con questa illusione, per l'appunto, questo trionfalismo che ci arriva direttamente dagli anni 90 che poi ha continuato a persistere in tutto questo tempo. Ed è un po' una, come dire, un risveglio, per quanto traumatico, un campanello che ci risveglia a tutti questa eh, guerra, una sorta di rottura di civiltà, rottura di civilizzazione appunto, che è una definizione che in realtà il presidente tedesco utilizzato per parlare di quello che accade in Germania negli anni 30 ma che in un certo senso appunto ben si sì, eh, applica anche alla situazione attuale eh, anche se in realtà ovviamente noi non possiamo sapere cosa accadrà a questo punto eh, dopo ciò che eh, dopo, insomma, dopo, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina ma sicuramente per capire cosa sta succedendo immaginarsi dove stiamo andando preferisco leggere Kundera che Fukuyama Pour Kundera, le clivage majeur, historique, culturel, c'est Rome et Byzance. C'est la chrétienté occidentale, la chrétienté orientale. Ça, c'est un des fondements. Il y a d'autres dimensions qui sont liées à celles-là, qui, dans le monde russe, euh, signifient la, fond, la fusion du spirituel et du temporel de l'Église et de l'État. Le pouvoir de l'Église orthodoxe est directement inféodé au pouvoir politique. On le voit d'ailleurs dans la guerre aujourd'hui. Quel est le plus grand supporteur de euh, euh, Poutine dans la guerre Le patriarche Kirill. C'est lui qui prononce les sentences les plus virulentes. <rire> à l'égard des Ukrainiens, qui pourtant sont majoritairement eux-mêmes orthodoxes, mais ils ont eu l'audace de s'émanciper de la tutelle de l'église orthodoxe russe. Donc pour Kundera, ça c'est le moment, euh, disons, crucial, mais évidemment d'autres dimensions sont liées à cela. Je pense que si on dit fusion du spirituel et du temporel, la subordination de l'Église à l'État, ça laisse peu de place pour la société civile. Hein? La Russie est un... Est, est un toute l'histoire russe, ce n'est pas la société qui façonne l'État, c'est l'État centralisé, de plus en plus centralisé, qui façonne et refaçonne la société à son image. C'est ça, l'histoire russe, c'est de ça que parle Kondéa. Qu et... Per lui è una grande differenza con le società europee e particolarmente le società d'Europa centrale. Per Condera c'è eh, una grossa differenza, un momento importante di svolta, eh, che eh, caratterizza... Eh come dire, il bivio che seguono le diverse civiltà che eh, vivono appunto in, chiamiamola Europa in senso lato, ovvero abbiamo Roma, Bisanzio, abbiamo la cristianità eh, vista in chiave diversa ovviamente, ma poi abbiamo quella che lui chiama appunto la eh, fusione tra lo spirito, eh, la dimensione spirituale, e la, spi la dimensione temporale eh, del potere, questa fusione che fa sì che eh, in Russia la chiesa da una parte lo Stato siano una cosa sola e eh, questo fa parte appunto dell'ortodossia russa tant'è che appunto eh, l'ortodossia russa viene per così dire in infeudata eh, e quindi soggetta al eh, potere eh, politico basta vedere quello che succede oggi con eh, Putin che viene sostenuto in primis da chi? beh ovviamente dal patriarca Kirill che è quello che eh, afferma le cose in maniera più netta più, più eh, sprezzante diciamo così per eh, sostenere appunto Putin anche contro gli, gli ucraini laddove in realtà in Ucraina gli ortodossi sono comunque la maggioranza ma hanno l'audacia, la spudoratezza di volersi emancipare da quella che è appunto eh, l'ortodossia russa e quindi appunto Condera vede questo momento eh, questa, questa differenza come cruciale assolutamente Mente. Ed oggi, eh, se noi ci riflettiamo, appunto, pensiamo a quello che succede nella, eh, nella società russa e a quale può essere la differenza, appunto, rispetto a ciò che succede altrove, per cui abbiamo una fusione di spirito, di dimensione spirituale e temporale che fa sì che la società civile non abbia, in sostanza, alcun ruolo attivo in ciò che accade. Perché, eh, che cosa vo voglio dire con questo? Voglio dire che eh, in Russia non è la società, che, eh, come dire fa da traino al, al, al, al destino alla vita delle persone e piuttosto questa fusione tra eh, quello che è il, eh, il potere eh, spirituale il potere temporale che dà forma alla eh, società eh, russa e questo eh, è qualcosa che Kundera profondamente ritiene diverso rispetto a ciò che accade altrove in particolare non solo nel, in Europa in generale ma nell'Europa. Centrale in particolare. Puisqu'on est dans una maison des écrivains ici, euh, pour illustrer le propos sur l'Europe centrale, la Russie, l'Europe-Russie, euh, je ne peux pas ne pas mentionner la rencontre des écrivains qui a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, au mois de mai 1988, entre des écrivains russes et les écrivains d'Europe centrale. Alors, parmi les écrivains russes, euh, euh, il y avait euh, Josip Brodsky, le poète que vous connaissez certainement, euh, Natalia Tolstaya, une descendante lointaine de Tolstoy, de, de grand écrivain, euh, toute une série d'écrivains, je ne vais pas tous les énumérer, et des écrivains d'Europe centrale, euh, comme Tchislaf Mioch, le prix Nobel de littérature, le poète polonais, euh, euh, Georgi Konrad, l'écrivain, euh, hongrois, euh, Józef l'écrivain tchèque. Bref, il y avait là cette rencontre. Voilà. Et, euh, le, je peux pas vous lire tout le texte. Peut-être je, je, je, je ne peux pas résister à la tentation de vous lire quelques extraits parce qu'il y a eu, il y a eu des échanges assez vif. Et c'est, c'est entre écrivains. Donc, c'est des gens qui partagent la même passion pour la culture, la littérature, euh, euh, et, et qui, en plus, se vont mutuellement, euh, beaucoup de respect et d'admiration. Qui, qui n'admire pas Brodsky? Moi, moi, moi, j'ai, moi, je l'ai découvert quand j'étais étudiant euh, à Harvard au mois de, euh, oh, ça devait être en 73. Quand il est venu, il venait de sortir de Russie. Et il y avait une soirée organisée par le département d'études slaves et il a déclamé ses poèmes dans, à la manière, euh, voilà, dans la tradition d'Akhmatova, voilà, le grand poète déclamant ses poèmes. Voilà. On ne peut être que admiratif. Voilà. Donc, admiration totale pour l'écrivain, le, le poète, dont vous pouvez visiter d'ailleurs la maison parce qu'à, à, à Enfin, plus maintenant, mais à Saint-Pétersbourg, il y a la maison d'Akhmatova qui est devenue un musée et il y a au rez-de-chaussée l'appartement reconstitué de Brodsky. Donc voilà, c'est pour dire, avant que je lise quelques extraits, l'admiration qu'ont qu ces gens-là. Et bien entendu, l'admiration est chez Staff Miloš, immense, immense poète, écrivain, essayiste, etc. Bon, Kundera n'était pas présent, Mais on a beaucoup parlé de Kundera dans les échanges entre les Russes et les centres européens. Mmh. E oggi siamo qui nel circolo dei lettori, quindi si parla di libri, di letture, di, di scrittori ed effettivamente quindi possiamo parlare di un altro evento importante che ha visto protagonisti appunto proprio degli scrittori, eh, scrittori che hanno a che fare appunto con la questione Europa centrale rispetto a Russia, un incontro epocale molto molto importante che si tenne nel 1988 eh, nel maggio del 1988 a Lisbona ora eh, non so a dirvi esattamente tutti i nomi di tutti i partecipanti che erano presenti a quell'incontro ma vi posso dire che c'erano appunto eh, la come dire la creme, de la creme della della del mondo letterario eh, russo da una parte e dell'Europa eh, centrale dall'altra io i nomi li dico all'italiana scusatemi ma per, mi perdonerà il professore per la mia pessima pronuncia eh, per cui abbiamo da una parte abbiamo Brodsky abbiamo la Tatiana Tolstia che era anche una eh, lontana discendente di Tolstoi eh, e poi appunto tutta una serie di eh, altri eh, nomi appunto importanti che arrivavano appunto dalla Russia e poi i, i loro omologhi dell'Europa centrale tra cui ad esempio il grandissimo eh, poeta eh, Miloz, piuttosto che Jorgi Konrad, piuttosto che eh, appunto tutta una serie di altri nomi molto molto importanti e ehm, io non è che voglio leggervi tutta, tutte le minute di tutto quello che è stato detto in occasione di questa conferenza, però magari qualche passaggio vorrei sottoporvelo, perché secondo me è molto interessante. Stiamo parlando di un gruppo di scrittori, di uomini di letteratura, di persone appunto che eh, sono abituate a, eh, come dire, a rapportarsi gli uni agli altri in maniera diversa rispetto alle persone nella vita comune, diciamo così. C'è un grande amore per la cultura da entrambe le persone, per la letteratura, quindi c'è istintivamente un grande rispetto, una grande ammirazione gli uni per gli altri, pensiamo ad esempio a un personaggio come Brozki, io stesso ricordo che eh, nel 73 appunto arrivò eh, per un evento del Dipartimento di Studi Slavi e fece uno, non so come definirlo neanche, una, si mise a declamare appunto i suoi versi in un, in un modo che veramente mi toccò nel profondo e eh, quindi non si può che essere in totale ammirazione di fronte a, a queste grandi personalità questi grandi scrittori e eh, tant'è che ad esempio adesso magari non è il momento di andarci però quando poi vi capiterà di andare a San Pietroburgo potete andare ad esempio a vedere la casa ricostruita appunto di Brodsky perché al primo piano al pian terreno eh, appunto c'è anche la possibilità di andare a rivederla quindi insomma questo per dire cosa che sono personaggi assolutamente che eh, evocano la, la, la più grande ammirazione che si possa immaginare eh, stessa cosa ovviamente dall'altra parte quindi di Milos, ad esempio, stessa cosa, un altro poeta assolutamente eccezionale. Ecco, a questo incontro Kundera non c'era, ma tutti non facevano altro che parlare di Kundera. Io ne posso pas restituire tutti i dibattiti, che sono passionnanti, ma j'ai una traduzione anglaise e je, je vais la. Je pas la lire in anglais, ma je peux peut-être essayer de traduire. Quelques extraits. Euh, euh, il y a euh, Nathalie Tolstaya qui est très irritée par ce terme « Europe centrale ». Pourquoi « Europe centrale » Il y a l'Europe, il, il y a la culture européenne. Pourquoi « Europe centrale » Donc elle est très très irritée par ça. Et elle dit, vous, vous parlez des contingences externes, euh, sous-entendu la domination russo-soviétique sur les pays d'Europe centrale, mais ce qui compte, c'est la liberté intérieure de l'écrivain. Donc, ne, ne nous embêtez pas avec des choses comme ça. Et euh, euh, Georgi Konrad lui a répondu assez directement, n'est-ce pas, que les écrivains russes, ils ont certes leur liberté de conscience, leur liberté de création intérieure, comme elle dit, Mais ça ne les dispense pas de devoir s'interroger sur l'histoire de leur nation et sur son rôle vis-à-vis <rire> -vis des autres, de ses voisins. Et euh, euh, elle répond à ce moment-là « Ah !» Je ne sais pas si je, je le lis en anglais. Ou oui, je, oui, pourquoi pas. Je peux Allez-y. « ouais, allez Now I understand it. I've been asked quando are going to i nostri tanks from Centro Europa? Remove our tanks from Centro Europa? Voyez on parla di tanks là aussi, già, non solo oggi. E' una domanda? Quando saremo i miei tanks out Centro Europa? Europe? non siamo storici. We are not people who have authority over tanks. We are writers. Bah, oh, ça c'est la position del Tolstoy. Moi j'ai rien à voir avec ça, je suis écrivain. OK. Allora, eh, tanto per cominciare, eh, vi leggerei appunto questo passaggio che avete appena ascoltato, che in realtà è un passaggio scritto in inglese, eh, dove in sostanza eh, la Tolstoy è un po' infastidita da questo concetto di Europa centrale, le dà molto fastidio continuare a sentire parlare di Europa centrale, eh, si riferisce al fatto, le dà fastidio anche sentire parlare di queste contingenze esterne che contribuiscono appunto a questa situazione dell'Europa centrale, cosa vuol dire quello che stava facendo la Russia in sostanza eh, anche all'epoca e dice ma come? Io non capisco perché state facendo tutto questo gran bailam intorno a questa storia, perché in fondo la cosa importante per uno scrittore è la sua libertà interiore. Questa è la cosa importante. A che eh, Conrad dice, sì, è vero che eh, è importante la libertà interiore, la cosa più importante per uno scrittore in Russia, però non è che solo perché sei uno scrittore la cosa ti dispensa dal doverti porre delle, queste, delle domande su cosa, cosa rappresenta, cosa fa la tua nazione, cosa fa anche nei confronti dei vicini, diciamo così. Al che la Tolstai risponde. Ora capisco, mi è stato chiesto quando toglieremo i carri armati dall'Europa centrale, e badate. Questo era appunto nel 88, e cosa, di cosa parlano? Dei carri armati. E noi di cosa parliamo? Dei carri armati. Quindi dice, ora capisco, mi è stato chiesto quando toglieremo i carri armati nell'Europa centrale. È una domanda? Quando toglierò i miei carri armati dall'Europa centrale? Non siamo storici, non siamo persone che hanno autorità sui carri armati, siamo scrittori. E appunto, questo lei dice siamo scrittori. Io devo fare altro, non devo occuparmi di queste cose. Cet échange est prolongé ensuite par un échange entre Brotsky e euh, Ceslav Mirosz. Mirosh lui euh, prolonge le raisonnement de Kundera sur l'idée que l'attachement à l'Europe et à l'identité Et plus fort à la périphérie qu'au centre. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il est le plus menacé. Donc, ça, c'est le, ça, c'est ce que, ce que, ce que dit, euh, euh, euh Mioche. Et, euh, Brodsky dit, mais, euh, euh, euh, tout ça, euh, euh, tout, cette, tout ce raisonnement euh, de Kundera est une, euh, Uh, N'a pas de sens, et je cite à nouveau Brodsky, mais en anglais, puisque j'ai le texte en anglais. In the name of literature, there is no such thing as Central Europe. There is Polish literature, Czech literature, Slovak literature, Serbo-Croatian literature, Hungarian literature, and so forth. It is impossible to speak about this concept, even in the name of literature, it's an oxymoron. Donc, récuse totalement euh, euh, l'idée d'une de, culture d'Europe centrale et euh, qui est le fondement de l'argument de Kundera. Est-ce que je Uh, je, je, je di la di Miloš, o tradurre tutto uh, de... uh, uh... uh, uh... E poi c'è un altro scambio interessante che avviene invece tra Brodsky e Cesar Milos per l'appunto, in cui si parla invece qui del punto di, del contendere e l'idea di Kundera, secondo il quale questo attaccamento per l'Europa è molto più intenso e più sentito nella periferia rispetto al centro dell'Europa perché, perché in periferia si sente non più minacciati. E eh, Brodsky invece risponde dicendo che no, assolutamente questo ragionamento, questa posizione di Kundera non ha alcun senso e quindi eh, esprime un rifiuto totale della, di questa, chiamiamola, cultura dell'Europa centrale, per l'appunto che era quella appunto, di, eh, appunto sostenuta da Kundera. E qui abbiamo appunto eh, il passaggio in cui Brodsky afferma nel nome della letteratura non esiste l'Europa centrale, c'è la letteratura polacca, la letteratura ceca, la letteratura slovacca, la letteratura serbo-croata, la letteratura ungherese, e così via. Ma è impossibile parlare di questo concetto anche nel nome della, lettera della letteratura. È un ossimoro. A qua Mios Czesław Mios le polonais, risponde, sa, ce che tu viens di dire, è dividere e impera. Questo è un principio principle, e tu sei per questo. Brodsky. Divide e impera? In what way, Czeslav? I don't understand you. Could you specify? Miloš, the concept of Central Europe is not an invention of Kundera. You have an obsession that it is an invention of Kundera. Not at all. Central Europe is an anti-Soviet concept provoked by the occupation of those countries. Bon, it's a e uh, io devo aggiungere che la conscienza di un scrittore, per esempio un scrittore russo, potrebbe capire con questi fatti, eccetera, eccetera il renvoie, il fa appel à la conscienza di un scrittore russo il deve comprendre che lui anche, il ne può pas s'abstraire dal fatto che i popoli occupati par son suo paese, per la Russia euh, sono... Soumis e la loro cultura è soumise uh, uh, au diktat du centre de l'empire. E quindi, uh, uh, ça è un peu, un peu vif entre i due protagonisti. E cosa risponde appunto eh, Miloš, che è polacco? Divide e tempera. Questo è un principio coloniale. E voi siete a favore di questo principio? Alkebrotsky risponde a sua volta. Divide e timpera. In che senso, Czeslaw? Non capisco. Potresti specificare meglio? E Miloš a quel punto risponde. Il concetto di Europa centrale non è un'invenzione di Kundera. Lei ha un'ossessione che sia un'invenzione di Kundera, ma non è affatto così. L'Europa centrale è un concetto antisovietico provocato dall'occupazione di quei paesi. E dovrei aggiungere che la coscienza di uno scrittore bla bla bla va avanti appunto quindi fa appello alla coscienza di uno scrittore che ehm, ancora una volta quello che abbiamo sentito prima, quello che deve fare uno scrittore, come deve porsi uno scrittore ma lo scrittore non si può astrarre completamente da quella che è l'occupazione della Russia nei confronti appunto dei paesi dell'Europa centrale e la sottomissione della cultura di questi paesi a ciò che arriva dal centro dell'impero e quindi appunto ci tenevo a condividere con voi questo scambio trovato molto interessante proprio per i toni un po' accesi Bios uh, conclue en disant and I'm afraid there is a taboo in Russian literature and that taboo is empire mm. e bien entendu je, je, je ne prolonge pas la lecture de ces échanges ma questa ce, frase là il y a un tabou dans la littérature russe et que c'est la question de l'Empire. Ça, c'est la question d'aujourd'hui. On se demande, n'est-ce pas, où sont les écrivains russes mm -hmm. <rire> par rapport à la guerre que même, qui a décidé de mener leur pays euh, face au pays, à la nation qui leur est la plus proche. Historiquement, culturellement, linguistiquement, c'est-à-dire l'Ukraine. Ça voilà, la questione dell'Empire, l'empire c'est la questione des petites nations d'Europe centrale e je vais en dire deux mots je m'aperçois que peut-être je pars trop au mouvement. Ah oui, c'est dans marre. <ride> bah, bon, je vais je vais essayer d'amrager E poi c'è ancora una cosa che dice encore in en conclusione et dice et tema proprio che nella letteratura russa ci sia sicuramente un tabù». E questo tabù è l'impero che cosa vuol dire Beh, vuol dire che effettivamente non è che vado a leggervi di tutto e di più a questo punto mi fermo qui però c'è questo tabù nella letteratura russa che è appunto l'impero cioè eh, era un ruolo importante eh, quello dell'impero e la riflessione su tutto questo era molto importante all'epoca esattamente come lo è anche oggi ed è legittimo domandarsi anche oggi dove sono gli scrittori russi e come si pongono gli scrittori russi oggi rispetto a quello che sta facendo la Russia eh, nei confronti di un vicino che in fondo è probabilmente il vicino più prossimo, ma non soltanto geograficamente, anche dal punto di vista culturale e storico. Detto ciò, eh, vorrei ancora dire due parole sulle piccole nazioni e poi mi rendo conto che ho pochissimo tempo, quindi cercherò di andare molto molto rapidamente. Sì. Pour euh, conclure cette partie-là, vous voyez comment le débat des années 80, Kundera, Miloš, Konrad, les centres européens, hein, un tchèque, un polonais, un hongrois, et de l'autre côté, les russes, même ceux qui, des russes qui, sont, qui ne sont pas des apparatchiks du Parti communiste, mais qui sont profondément... Euh, Brodsky vivait en exil, il était à New York... Euh, et comme j'ai dit, il était l'héritier d'une tradition, celle d'Akhmatova, voilà, euh, de, de, de, de tous ceux qui ont été les esprits libres, en quelque sorte, de la culture russe. Mais eux avaient cette impensée qui était l'Empire. Et ça, c'est la permanence jusqu'à aujourd'hui. Je passe maintenant, parce que ça, c'est la question de l'Europe centrale que pose, euh, euh, euh, que pose Kundera dans, dans son essai, il s'interroge sur la spécificité et l'apport de, euh, de, de ces nations et de leur, cultu de, de leur culture à l'Europe. Et euh, il part de l'idée qu'il euh, utilise un terme, il dit, ce sont des nations dont l'existence ne va pas de soi, mm -hmm. c'est-à-dire qui n'ont pas une existence millénaires, garantis, un État. Bon. Donc, ce sont des nations qui ont été englobées dans des empires multinationaux, empires austro-hongrois, empires russes, empires ottomans, mais qui ont survécu dans l'empire par la culture, parfois par, la par leur euh, Euh, des nominations religieuses, parfois par euh, la littérature. En tout cas, la langue, la culture, est une question absolument primordiale pour l'existence de ces nations. E questo, e questo effettivamente eh, era appunto per riassumere il dibattito come veniva espresso, come si sviluppava appunto negli anni Ottanta, dove abbiamo appunto dei, eh, degli scrittori del centro Europa molto eh, eterogenei se vogliamo abbiamo un ceco, un polacco, un ungherese appunto Kundera, Konrad, Milos e poi abbiamo dall'altra parte la Russia ovviamente quindi, ma non stiamo parlando di scrittori che erano eh, del, de, dell'apparaci cioè del, del, del, degli scrittori indottrinati nati che parlavano soltanto di ciò che, eh, di ciò che gli dicevano di parlare, Brodsky viveva a New York all'epoca addirittura eh, erano degli spiriti liberi se vogliamo, ma effettivamente anche loro erano soggetti alla questione dell'impero ed è una questione che ahimè si prolunga ancora fino ad oggi, adesso vorrei però rapidamente passare oltre e eh, parlare appunto del, dell'Europa centrale che poi è di, questo, eh, che, è di questo che ci parla appunto Kundera nel suo eh, saggio di quelle che sono le eh, caratteristiche specifiche che, che ehm, contraddistinguono l'apporto che queste piccole nazioni dell'Europa centrale possono ehm, queste piccole nazioni possono dare all'Europa tutta in termini, ad esempio, di cultura. Ehm, la, secondo eh, Kundera c'è una, una frase molto interessante da tenere a mente, ovvero il fatto che queste piccole nazioni dell'Europa eh, centrale sono caratterizzate da quanto segue, ovvero il fatto che la loro esistenza non è da dare per scontata, non va da sé. Che queste nazioni esistano che cosa intendeva dire intendeva dire che effettivamente per centinaia di anni non è che quelle nazioni fossero sempre state lì tranquille senza che nessuno gli andasse a bussare alla porta al contrario erano state inglobate da tutta una serie di altri imperi dall'impero austro-ungarico a quello russo a quello ottomano e eh, se sono riuscite a sopravvivere in tutto questo tempo è proprio grazie alla cultura la cultura che magari si esprimeva di più dal punto di vista della religione una volta piuttosto che della letteratura dall'altro piuttosto che eh, la lingua e la cultura. Tutto questo fa sì che comunque nell'arco del tempo abbiano mantenuto appunto la loro identità e questo è fondamentale proprio perché altrimenti non esisterebbero, invece esistono ancora oggi. E Kundera, nel discorso che ha pronunciato nel congresso dei écrivains en 67 e che figura anche nel libro che è venuto a parlare, il pose la question, ou il reprend une question ancienne qui était là depuis le 19e siècle. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'investir autant d'énergie pour développer une littérature, une culture dans une langue que personne d'autre ne parle, que seulement un très petit nombre de gens peuvent parler? Est-ce que c'est pas, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'adopter l'Allemand, de se laisser germaniser, puisque c'était dans l'Empire, bien sûr, la tendance dominante, euh, et accéder par là directement à la culture euh, savante. Et la réponse de Kundera, c'est que ça vaut la peine, ça se justifie, mais à une condition seulement. Pas seulement pour cultiver un particularisme, ça c'est pour les anthropologues, une tribu qui parle, un dialecte spécial. Non, non, non, c'est pas ça qui intéresse. Qu non, ça se justifie uniquement si par cette langue que d'autres ne parlent pas, vous pouvez apporter à l'Europe des créations littéraires, des créations culturelles au sens large euh, qui enrichissent l'Europe entière, qui En quelque sorte, par le particulier, vous permettre d'accéder à l'universel. Ça, c'est la condition essentielle pour justifier, en quelque sorte, euh, cette pluralité, euh, cette diversité linguistique, euh, euh, culturelle de l'Europe du centre-est, euh, et pour Kundera, c'est ça l'essence même de l'Europe. Il a cette formule pour definire l'Europe. C'est le maximum de diversità dans un minimum d'espace. Mm -hmm. Quindi Kundera nel 67 partecipa ad un congresso, ad un incontro di scrittori, e trovate appunto anche il suo intervento sempre in questa pubblicazione, appunto in questo libro eh, e Qui si pone una domanda, una domanda che in realtà non era niente di nuovo neanche all'epoca, che risale al XIX secolo, ovvero vale la pena investire in una lingua, la lingua appunto di questi paesi, di queste piccole nazioni, eh, per sviluppare una letteratura, per sviluppare una cultura. Vale davvero la pena? Ne è valsa la pena per noi fino ad ora? O forse sarebbe stato meglio che ci fossimo buttati sul tedesco anima e corpo, che alla fine c'era questa spinta germanica molto significativa. Da un lato, certo, avrebbero dovuto rinunciare alla loro lingua, però dall'altro avrebbero anche avuto accesso a questa cultura savant, a questa cultura elevata, diciamo, molto più ampia di quella limitata appunto della lingua di Kundera. E quindi si pone la domanda, ne vale la pena? E la risposta a cui giunge è sì, ne vale la pena, ma, ma solo ad una condizione, perché non è che diventando, eh, come dire, una, una curiosità da antropologo o una tribù che parla solo più quella lingua lì, non è in quel senso che vale la pena mantenere appunto la lingua di una eh, piccola nazione, Vale la pena farlo se la lingua, se quella lingua può contribuire alla cultura europea dando qualcosa in termini di una creazione non solo linguistica o letteraria, ma proprio in termini culturali in senso lato, che veramente accresca la cultura europea nel suo insieme. È un po' come dal particolare all'universale. Ed è quindi così che, per così dire, si giustifica l'esistenza di una lingua, quindi di una piccola nazione, eh, parlando appunto, sottolineando l'importanza di una pluralità, di una diversità di lingue, di culture, che poi sono quelle che arricchiscono l'Europa in particolare caratterizzano l'Europa eh, centro-orientale. Ed è poi proprio questa l'idea che eh, sta eh, al cuore appunto eh, dell'atteggiamento, della visione di eh, Kundera, il quale Sosteneva, aveva questa definizione per l'Europa, ovvero il massimo della divisione nel minimo di spazio. Questa è l'Europa per Kundera. Quindi, per le piccole nazioni d'Europa centrale, dont parle Kundera, l'Europe è una dimensione essenziale della loro esistenza. Le national et la dimension européenne sont inséparables dans cette logique que je viens de mentionner. Euh, et la question qu'il pose c'est, mais pourquoi la coupure de l'Europe et la disparition de la moitié de l'Europe et donc de, ça, de son apport culturel n'a pas été vécue en Europe occidentale comme une mutilation, comme une perte On prenez bon, la division, il uh, uh, y a des blocs militaires, ideologiques, etc. Mais on n'a pas vécu ça comme une attente à partagée. Mm. Et quindi questo ci porta ad un'altra domanda, ovvero il fatto che eh, se noi seguiamo il ragionamento di Kundera e quindi riteniamo che condividiamo con lui questa idea, ovvero il fatto che per le, eh, queste piccole nazioni eh, l'Europa sia una dimensione essenziale della loro esistenza e quindi che siano in, inseparabili, inscindibili la dimensione nazionale e la dimensione europea, allora però c'è da chiedersi una cosa, ovvero c'è da chiedersi ma come mai, nel momento in cui l'Europa è stata divisa, tagliata in due, l'è amputato un pezzo, per così dire, ecco, come mai l'Occidente non se n'è quasi neanche accorto? Non ha vissuto la cosa in maniera particolarmente sentita. Questa era una perdita che non andava vista solo in termini di sì, c'è stato qualche scontro militare, c'è stata una questione politica, ma non è stata sentita per nulla questa perdita in Europa eh, occidentale. E quindi, appunto, la domanda da porsi è come mai... Et euh, donc, pour, euh, euh, pour répondre à cette question, euh, Kundera a une réponse assez dérangeante et pessimiste. Sa réponse, c'est, elle n'est pas d'ordre politique banal. Il dit, c'est parce que l'Europe a cessé de se penser comme culture. Euh, il dit, au Moyen Âge, l'Europe était unie euh, sur le plan religieux. Hein euh, pour parler comme Georges Duby, l'historien, c'était le temps des cathédrales. Mmh. Voilà, l'Europe... Et les savants circulaient d'un monastère à l'autre, parlaient latin. Bon, il y avait l'Europe... Euh, euh, euh, euh, l'Europe unie par la euh, religion chrétienne. Il y a eu ensuite l'Europe... Euh, de la culture, l'Europe des Lumières, euh, 18e siècle, et donc, voilà, la République des Lettres. Euh, et donc, il y avait effectivement une grande conversation européenne où euh, les, voilà, les grands penseurs, hein, les, les Diderot, les Voltaire, les Rousseau, dialoguaient avec leur... Euh, euh avec tous leurs collègues à travers l'Europe et euh et l'Europe y compris l'Angleterre parce que euh Voltaire était un anglophile et un grand ami de l'Angleterre euh, euh Rousseau s'est beaucoup intéressé euh, entre autres à la Pologne euh voilà alors certains préféraient dialoguer avec les princes hein Voltaire euh, euh avec Frédéric de Prusse Euh, Diderot avec Catherine II, avec Catherine Lagrande, mais euh, euh, Rousseau est celui qui a sans doute le plus contribué au dialogue avec l'Europe centrale, avec son, son célèbre texte, Projet de Constitution pour la Pologne. Et il avait une intuition profonde, euh, euh, Rousseau, comme, comme, comme euh, le romantique qui comprend donc la notion de nation et la dimension affective de la politique ce n'était était pas du tout le domaine de, de Diderot ou de, ou, ou de Voltaire mais la dimension affective et je, je ne cite pas exactement mais il avait une formule qui revient à peu près à on, on peut conquérir la Pologne mais on ne peut pas la digérer et je dirais la même chose aujourd'hui pour l'Ukraine Je ne sais pas si la Russie peut conquérir l'Ukraine, on peut avoir quelques doutes en ce moment sur ça, mais elle ne pourra jamais, jamais la digérer. E che risposta dà Kundera eh, a questa domanda? Da una risposta, se vogliamo, un po' pessimista: ovvero risponde che l'Europa non si sentiva più una, una in termini culturali. Perché arriva a questa conclusione? Perché nel Medioevo ad esempio eh, l'Europa era una, era unita grazie alla religione, per usare un'espressione dello storico Georges Duby eh, era il tempo delle cattedrali e appunto si, si girava l'Europa, si andava in giro di cattedrale in cattedrale per così dire, poi c'è stato sec il secolo dei Lumi, eh, il XVIII secolo, la Repubblica delle Lettere e qui eh, c'erano tante conversazioni in ambito europeo tra i grandi pensatori, Diderot, ehm, Voltaire, Rousseau, loro parlavano, si parlavano gli uni con gli altri e parlavano con altri interlocutori in tutta Europa. Addirittura anche nel Regno Unito, perché lo stesso Voltaire aveva una grande passione per il Regno Unito, mentre ad esempio Rousseau era più concentrato ad esempio, sulla Polonia e avevano anche come interlocutori persone di tutto rispetto, come ad esempio, ehm, eh, Federico II di Prussia, piuttosto che di Diderot che invece si si rapportava molto spesso con Caterina II. Rousseau eh, aveva appunto questa attenzione particolare per l'Europa centrale, in particolare per la Polonia con il suo progetto di costituzione per la Polonia. Questo proprio ci, dà, ci fa toccare con mano il suo interesse. Lui, a differenza degli altri più illuministi, aveva uno spirito più romantico e quindi si poneva la questione della politica come qualcosa di coinvolgente emotivamente, di un, di un legame affettivo che animava appunto la politica. E quindi si rapportava. Portava le nazioni in maniera diversa. E adesso non lo cito esattamente, ma parafraso un pochino, eh, affermava Rousseau: eh, si può conquistare la Polonia, ma non lo si può digerire. Stessa cosa, effettivamente, si potrebbe sicuramente dire oggi dell'Ucraina. Per concludere, parce que je vois que notre temps est sans doute épuisé, ou presque, euh... Ce que dit essentiellement Kundera, et qui est pertinent pour aujourd'hui, c'est que les frontières des civilisations, les frontières des cultures, ne peuvent pas être tracées par des tanks. Ça, c'est l'essence, j'allais dire, de, de son essai. Et euh, euh, si on réfléchit à la situation actuelle et à la question de l'Europe centrale, Je ne vais pas vous infliger à cette heure-ci les multiples définitions de l'Europe centrale. Kundera, Occident, Kidnappé, euh, euh, d'autres ont des visions plus larges. C'est en gros tout l'espace, pour les Polonais essentiellement, c'est tout l'espace entre l'Allemagne et la Russie. Ça c'est l'Europe centrale. Les Hongrois parlent de domaine danubien. Bon, chacun à sa définition. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que cette frontière de l'Europe centrale euh, n'est pas fixe, euh, qu'elle bouge, et que dans le contexte de la guerre euh, en Ukraine, on voit euh, pas seulement la partie occidentale de l'Ukraine, mais on voit le groupe de la nation ukrainienne qui se tourne vers l'Europe, qui se tourne vers l'Occident le plus proche, qui est l'Europe centrale. L'Europe centrale, sous le régime soviétique, c'était l'Ouest de l'Est. Après 1989, c'est devenu l'Est de l'Ouest. Et maintenant l'Ukraine qui est divisée... Ukraine, ça veut dire étymologiquement la limite la frontière. On ne sait pas où est la limite. Poutine essaie de l'établir par les tanks. Je viens de dire que pour Kundera et pour les écrivains, ça n'est pas... On ne peut pas tracer la culture des civilisations par les tanks. Václav Havel, avec qui j'avais fait un entretien que j'ai publié après la révolution orange de 2004 en Ukraine, il disait « Moi, je ne sais pas où va pencher l'Ukraine, est-ce qu'elle est plus proche de la Russie ou est-ce qu'elle peut s'arrimer à l'Occident Mais ce que je sais impérativement, c'est que ça doit être le choix des Ukrainiens et non pas de, et non pas de Moscou, ni de qui que ce soit d'autre. D'accord. Ora mi rendo conto che è tardi, quindi cerco appunto di non rubarvi ulteriore tempo, però per giungere a delle conclusioni, ehm, effettivamente per eh, Kundera qual è il messaggio fondamentale? Il messaggio fondamentale è che le frontiere a livello di civiltà, a livello di cultura non si tracciano con i carri armati, non è così che si, si, si tracciano le frontiere. Eh, è assolutamente una certezza che lui ha ed effettivamente se noi guardiamo quello che sta accadendo eh, Oggi eh, in Europa centrale vediamo per l'appunto che eh, pare abbastanza chiaro che è così, anche lì la situazione è, è, è questa è, è, Magari non, non so se avete capito chiaramente quello che, è, che, eh, quello che è lo spazio a cui ci stiamo riferendo perché appunto le definizioni di Europa centrale e orientale sono molto, come dire, ce ne sarebbero migliaia e troppo tardi, non ve le posso, non voglio farvele subire tutte, però appunto si va da un, un occidente eh, prigioniero di Kundera eh, per poi spaziare a Dritte manca, ma in sostanza è lo spazio che è contenuto tra la Germania e la Russia eh, ed è eh, l'aspetto interessante è che effettivamente è una frontiera che si sposta quella dell'Europa centrale e non è fissa, è una frontiera che va un po' di qua un po' di là e eh, quello che è interessante vedere della guerra in Ucraina è che effettivamente non è soltanto il lato che guarda a Occidente dell'Ucraina che vuole restare in Europa ed è, con ed è contro appunto eh, quello che sta facendo la Russia e l'Ucraina tutta che si rivolge, che rivolge il suo sguardo appunto verso eh, l'Occidente e, eh, e questo appunto eh, perché se in passato eh, questo, questa zona appunto era l'Occidente dell'Oriente l'Ovest dell'Est dopo l'89 è diventato l'Est dell'Ovest e questo concettualmente ha avuto un suo impatto Lo stesso, la stessa parola ucraina il nome di questa nazione significa limite, significa frontiera e Putin non, non può, pensa ovviamente di poter fare quello che vuole spostarla, questa frontiera con i tanks appunto con i carri armati, ma non è così che si può fare una cosa del genere ce lo dice Kundera, ce lo dicono gli scrittori tantissimi sono d'accordo su questo fatto che non sono i carri armati a, a spostare la frontiera di una cultura in particolare, ad esempio eh, dopo la, eh, la, la guerra del 2004 ho avuto un incontro con Havel con cui ho anche scritto un, un intervento congiunto il quale mi ha detto eh, non so dirti che cosa accadrà, non so dirti cosa accadrà in Ucraina se andrà verso la Russia, se andrà verso l'Europa, questo non lo so quello che ti posso dire però e ne, ne sono assolutamente convinto è che qualunque cosa accada deve assolutamente essere una scelta degli ucraini non una scelta che arriva da Mosca, non una scelta che arriva da nessun altro deve necessariamente essere una scelta degli ucraini Dernier mot, et vraiment, je termine là-dessus. Euh, dans le contexte de la guerre actuelle, la Pologne, la Lituanie, découvrent ou redécouvrent l'espace qui était celui de la République des deux nations, l'époque où à peu près les deux tiers de ce qu'est le territoire ukrainien aujourd'hui faisait partie de la, de la Pologne. Euh, donc redécouverte par les pays d'Europe centrale de l'espace à l'est. L'Ukraine redécouvre que la ville de Lviv, dont on a beaucoup parlé, parce que c'est là que transite l'aide occidentale à l'Ukraine, mais aussi c'est là que passent les réfugiés qui fuient vers l'Europe, que Lviv s'appelait Lwów, avant-guerre. Et c'était une ville polonaise, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais jusqu'à la Première Guerre mondiale, ça s'appelait Lemberg. Ça faisait partie de l'Empire autrichien. Et que la majorité de la population y était à l'époque polonaise, un quart de la population était des Juifs, et les Ukrainiens étaient environ 10% à l'époque. Et donc, Lviv, Lwów, Lwów Lemberg, ça faisait partie de l'Europe centrale, mais c'était l'Ukraine occidentale. Aujourd'hui, c'est toute l'Ukraine, ou en tout cas une grande partie de l'Ukraine, à commencer par sa classe politique Kiev et son président, se tourne vers l'Ouest, penche à l'Ouest. Et dans le même temps, l'Europe centrale, l'Occident kidnappé, comme disait Kundera, s'élargit à l'Est pour y inclure l'Ukraine, ou en tout cas une grande partie de l'espace ukrainien. Donc nous avons aujourd'hui le résultat de la guerre de Poutine, l'occidentalisation de l'Ukraine, élargissement à l'Est de l'Europe centrale, l'Occident kidnappé de Kundera passe à l'Est. OK e un'ultimissima cosa poi giuro vi lascio andare eh, il fatto che eh, stiamo assistendo anche a un altro fenomeno molto interessante ovvero il fatto che la Polonia e la Lituania stanno scoprendo o meglio riscoprendo uno spazio che eh, loro apparteneva tanto tempo fa, quello della Repubblica delle Due Nazioni, perché un tempo l'Ucraina, forse lo saprete anche voi, per due terzi era un territorio polacco e c'è eh, una riscoperta, quindi non soltanto Tanto di questo slancio ucraino verso l'Europa, ma anche dell'Europa centrale verso est, perché l'Europa centrale guarda est e si ricorda di tante cose nel passato. Prendiamo un esempio: la famosa città che noi chiamiamo ancora con un altro nome, noi la chiamiamo Leopoli, però eh, appunto la vedete sempre sulle cartine come El Viv, appunto, eh, che è quella dove, passano, dove arrivano gli aiuti umanitari, dove vanno via, dove passano i rifugiati. Ecco, prima della seconda guerra mondiale si chiamava. L'OFF, se la pronuncia è ancora meglio? Oui, il scusatemi, ma il appunto che è quella. Quando era polacca, e, eh, ma prima ancora, non era polacca, prima ancora era austriaca, prima della prima guerra mondiale si chiamava Lemberg. Quindi pensate un po', in questa città, ad esempio, c'era un quarto di popolazione che era costituita dagli ebrei e gli ucraini erano una minoranza, erano appena il 10%. Quindi abbiamo il Wif, il VOF Lemberg, il nostro Leopoli, e, eh, e, e che un po' come dire simboleggia quello che è l'atteggiamento e dell'Ucraina e dell'Europa centrale perché? perché appunto non è soltanto questione che quello a cui stiamo assistendo oggi è eh, la eh, Kiev quindi il presidente quindi appunto il cuore dell'Ucraina che guarda a Occidente, che guarda verso l'Europa centrale, in sostanza l'Europa dell'Est, ma abbiamo anche un altro movimento, cioè l'Europa centrale che si allarga a Est, che guarda nell'altra direzione eh, e guarda eh, all'Ucraina. E, eh, e quindi abbiamo questi due movimenti che sono assolutamente molto interessanti. Quindi qual è il risultato fino ad ora, almeno della guerra di Putin, è che da una parte eh, l'Ucraina si, si, si è già occidentalizzata e guarda occidente ancora di più e eh, l'Europa centrale si è messa a guardare verso est grazie grazie grazie grazie, grazie. grazie. grazie. Merci. Merci à vous et merci à la traductrice merci. qui a été vraiment remarquable. C'était un grand plaisir, un grand piacere. Merci vraiment. D'accord. Super.